Buonasera, sono Laura Antichi, vi presento stasera Visia, raggiungibile dal sito visia.co. Visia permette di lavorare con i video inserendo domande a scelta multipla, sondaggi, domande aperte, permette di aggiungere link a siti esterni per approfondire call to action ora vediamo come funziona il tutto innanzitutto eh, facciamo, ci registriamo il sito e facciamo poi a login io sono già registrata quindi faccio login questa è l'interfaccia che mi restituisce i miei video precedenti, quelli fatti, e poi ho la possibilità di invite, invitare del, degli amici, come vedete, a Visia per mail. Ritorno nel, nell'interfaccia di Visia e clicco su New Video devo inserire il link del video che mi interessa proporre dal punto di vista didattico agli studenti il video è preso da YouTube clicco su continuo metto il nome al mio video questo video riguarda Zenone quindi Zenone faccio update vedete che mi dà comunque sempre il link dello per... Eh, lo share, il condividere, è un codice embed che posso poi eh, incollare sui siti. Mi dà la possibilità di vedere le risposte alle domande che adesso inserirò attraverso un download CSV. Se attivo la funzione eh, gate video, gli studenti o gli utenti potranno poi eh, ricevere eh, per, per mail, dopo aver inserito il loro indirizzo, le uh, risposte. Quindi per le interviste impossibili abbiamo... questo video riguarda le interviste impossibili a Zenone di, uh, di Elea, e uh, lungo la uh, timeline io posso, in posso in in in inserire uh, ad interaction. Come vedete, un uh, quiz. Esempio, adesso vado a inserire un quiz quindi uh, scegliete nella, sulla timeline il momento giusto per uh, l'inserimento di questo uh, quiz e avete Uh, qui il type è, è question, Se mettete la uh, vostra uh, domanda, ponete la vostra domanda, uh, potrebbe essere quando è nato Zenone La prima risposta potrebbe essere 490 circa ad Elea. La seconda potrebbe essere possibile risposta 470 mettiamoci avanti Cristo, 470 dicevo anche qui avanti Cristo, potrei mettere mh, Adelea, La terza potrebbe essere 490 avanti a Cristo ad Atene. Ok, potrei aggiungere anche una quarta possibile risposta. Devo spuntare la risposta esatta perché è un quiz ed è la prima vado in save e la mia domanda è stata quindi come vedete salvata poi andiamo ad esempio sempre sulla timeline in un altro punto del video e possiamo qui inserire un poll eh, il poll potrebbe essere questo questo è il sondaggio quindi ti piace esempio ti piace eh, l'uso l'uso delle interviste impossibili per avere un primo approccio al pensiero dei filosofi posso mettere mh, eh, quattro possibili risposte la prima mettiamo sì la seconda no Mi metto tre la terza eh, non so Ok, vado a salvare il poll, save, poi posso andare avanti sulla timeline e ha scelto un altro appunto della timeline appropriato, potrei fare una response, che mi dà la possibilità di inserire un open-ended question, questo open-ended question potrebbe essere cosa ne pensi della negazione il divenire in Zenone Un punto di domanda ok vado a salvare save ok sempre facendo scorrere la uh, timeline posso inserire ora il call uh, uh, to action che mi uh, permette l'approfondimento su uh, uh, questo filosofo allora call to action Vedete che ho la possibilità di scrivere qui, dare un'indicazione agli studenti, approfondisci. Il button label potrei scrivere Wikipedia. e a sotto mettere l'URL uh, eh, del sito di Wikipedia per approfondire inserisco quindi l'indirizzo nel button URL del uh, sito di Wikipedia per l'approfondimento vado in save ok e volevo anche farvi vedere un'altra possibilità. Per quanto andiamo qua, fuori. Inseriamo eh, anche un altro call to action. Qui e. Um, a un padlet in cui gli alunni potranno eh, scrivere le loro eh, riflessioni quindi posso scrivere eh, scrivi nel padlet le eh, tue riflessioni e considerazioni video proposto esempio metto un button label che uh, potrebbe essere padlet e uh, poi un button uh, url quindi l'indirizzo al mio padlet, uh, save, ecco così sono a posto, il gate video l'ho uh, uh, attivato e uh, ho fatto tutto, adesso non mi resta altro che vedere il preview. Ok mi chiede il mio nome la mail ok continua e adesso per l'intervista impossibile mi eh, eh, dà, restituisce il video e nel video io posso vedere ad esempio la, eh, quello che era il quiz, clicco sulla mh, risposta che ritengo giusta, faccio continuo. Ma lei è famosa eh? Posso cliccare ora sul eh, poll rispondo alla domanda quindi dell'intervista metto sì continuo posso poi eh, rispondere eh, alla ris risposta aperta continuo ok poi posso rispondere all'approfondimento andando approfondisci vedete eh, vado in uh, wikipedia e mi da, restituisce il wikipedia per, per l'approfondimento la, e poi posso nell'ultimo eh, call to action che ho fatto mi eh, dice scrivi nel Padlet le tue riflessioni e considerazioni sul video proposto vado nel Padlet. Che avevo che avevo già predisposto ok come vedete quindi con poche mosse ho reso interattivo il video e questo è un ottimo strumento per la didattica sicuramente a distanza e gli studenti quindi sono portati a sentirsi il video e a dover rispondere alle oculate domande che avrò eh, a posto e ai link esterni eh, eh, emessi, attivati. Quindi vado, eh, sono ritornata sul sito di del, ho già editato il nome e tutto come vi dicevo il codice embed può essere utile da incollare nelle classi virtuali e anche in classroom così gli studenti possono poi accedere al, a questo approfondimento su Zenone approfondimento che dal loro modo di approcciarsi alla figura di questo eh, filosofo. Andiamo ora in my videos e vedete che è comparso Zenone, quindi il video Zenone tra i miei video che ho preparato per la classe. Buonasera, arrivederci.